Sinergia 2019, l'evento dedicato all'immobiliare dei servizi. Sono in compagnia di Francesco Chechile, eh, founder e CEO di House for Crowd. Parliamo di crowdfunding immobiliare. Ciao Francesco, grazie per essere qui. Ciao Gerardo, grazie per l'invito. Come è andata oggi? Tutto bene, una giornata intensa però molto positiva, ricca di spunti su tutti i settori. Siamo passati dal crowdfunding alla, ai dati, al futuro delle agenzie immobiliari che sembra quasi evidente uscita da questa, da, da questa giornata. Certo. Allora, uh, House for Cloud è uh, crowdfunding uh, immobiliare, lending crowdfunding equity. immobiliare, giusto? Sì, noi, eh, sì, eh, noi facciamo uh, equity, equity crowdfunding, eh, crowdfunding eh, sì. Siete pochissimi in Italia, in Italia eh. siamo autorizzati adesso in quattro, operativi in tre. Okay, Le, come puoi essere d'aiuto al settore immobiliare e soprattutto che relazione puoi creare con gli agenti immobiliari? Allora, è evidente che l'utilizzo del crowdfunding per il settore immobiliare è un'opportunità quasi unica in quanto c'è l'opportunità di realizzare investimenti in tipologie di immobili che semmai... Un investitore non farebbe, in quanto la limitazione di capitale non gli permetterebbe ad esempio di acquistare, ti faccio un esempio banale, un albergo, mentre con il crowdfunding può avere accesso anche a quegli immobili che offrono un rendimento semmai molto elevato e con un accesso limitato. Noi per esempio permettiamo di investire a partire da 500 euro sui nostri progetti pubblicati sul portale. Il vantaggio che possono avere gli agenti immobiliari nel crowdfunding ci sono sinergie in quanto possono offrire ai propri sia investitori che operatori con cui lavorano un'opzione sia di investimento se si tratta di investitori che di finanziamento alternativo ai propri operatori immobiliari con cui lavorano. Bene, quindi insomma un'opportunità che si aggiunge alle tante già sul mercato. Esatto. Bene. Ti ringrazio, ci vediamo Perfetto. nel 2020, ti aspetto. Perfetto, ciao. ciao.